Quando passate già salite di qua. Allora era la uzzata. Era, era? ah la uzzata, chiamavano Come si chiamava? La? la uzzata. La uzzata a Carne Lavare. La carne Lavare. E allora salite di qui. E detto ti un dialetto. Sì, va bene un dialetto. Tu capisci? Sì, io capisco, non c'è bisogno. Solo habbi non so. Allora, allora, io chiedo, no? <coughs> he he he <coughs> he a bambi, a che eramo... Allora aveva giustato una tavola e aveva mamma mia proprio a te, mamma mia io porra bambamma, era bambamma, eravamo giovani, eravamo stanchi, un giorno mangiamo poco, ma conto mamma tutto, con tutti che diceva che c'era, e Allora io... mangiavo e poi mi hanno fatto un bacchiere vino tre in ma ricordo quando ne si vedeva così <ride> <ride> allora ci siamo, come ho fatto, mi andavo a casa e ci siamo chiedi la compagna mia ci siamo abbracciati così <ride> e tutti e <le> due <ride> Ma era fidanzato mi con mio marito io no, questa casa era tutta tutta brutta, spacciata, no? Allora lui quando viene, verso le 8, le 9, che poi, e che mangiavamo, fò, e mandiamo, a che mo' c'è che accompagna come mandava io girare, come tira Vieni, che c'è che c'è che che c'è che c'è che c'è che via che c'è che c'è che c'è non c'è non c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è Chiedi dico, questi si facevano un ulietto pure. Eh, facciamo un ulietto. Mi è tutto super. Ero Maria, tu mandi la bozza. Maria, Maria, ma attenda che sono bianca. <ride> <ride> <ride> che storia. Che <ride> andato. Bella storia.